Oggi è il 13 novembre. 1887, Londra, prima Bloody Sunday. 1974, muore Vittorio Di Sica. 2002, Galizia. La petroliera Prestige provoca un disastro ambientale. Commenta il fatto del giorno Luca Ubaldeschi, direttore de Il secolo XIX. Una rivoluzione che ha toccato la vita di tutti, la nascita del web.